Iniziamo l'ultimo intervento della mattinata. Massimo Cunico, docente presso l'Istituto Comprensivo 10 di Verona. 16, eh, 10, che gli ho fatto il sì. 20, 20, 20. è stato un attimo lì. Scuola, cap eh, Scuola Capofila della rete dei MAQR. La rete dei MAQR eh, del, del 2013, quindi diciamo che siamo coetanei con il eh, porto aperto sul web. Eh. Eh, due sette, presso il 2712 di Verona viene costituita la rete EMAC-UR, la rete delle scuole veronesi per la dematerializzazione, alla quale aderiscono la maggior parte degli istituti scolastici veronesi. Eh, due parole School. Eh, nella mia scuola è utilizzata già da tre anni e siamo diciamo, decisamente soddisfatti, non tanto con gli SGA ma anche i docenti che, ai quali chiedo se il il sistema è di loro gradimento se è funzionale. Nel corso degli ultimi tre anni abbiamo sostenuto lo sviluppo di un registro elettronico open distribuito gratuitamente con licenza a GPL3. L'AMSchool è liberamente scaricabile dal sito della rete www.lamschool.it o in alternativa da sourceforge.net Sul sito della rete troverete anche la documentazione disponibile e il forum di assistenza. School è un registro pensato per, far eh, per poter funzionare sia nelle scuole primarie che in quelle secondarie di primo e di secondo grado. Crediamo sia importante condividere nel modo più ampio possibile queste esperienze per far sì che la scuola italiana sia sempre più protagonista nella vita del nostro paese e dimostri il proprio indiscutibile valore, costruendo da sé i propri strumenti e condividendo le buone pratiche. Massimo Punico. Grazie. È praticamente ha detto tutto male, potete andare via... Buongiorno a tutti intanto, vi ehm, riassumo un attimino la storia di questo progetto, dopo il pomeriggio invece, per chi ci sarà, per chi sarà interessato, entreremo eh, nei dettagli e farò un po' più vedere il software e il registro del contorno. Ecco, quella che vedete adesso eh, in proiezione è la pagina del, del sito della rete ww.lapschool.it dove trovate eh, Innanzitutto, nella sezione download, il materiale di supporto e le versioni eh, via via rilasciate e liberamente scaricabili. Siamo alla eh, 2015.0.1, fra pochi giorni è previsto il rilascio della versione, eh, ma tradizionalmente, tra virgolette, eh, pre-scrutini di giugno racconterà anche il modulo per eh, la gestione degli esami di stato e piazzamento. E... Saremo alla settima, una tale versione tra i vari aggiornamenti. E... La... Il registro è liberamente scaricabile, quindi ognuno può prenderlo e installarlo. L'installazione è quella tipica: si installano le carte sul web server, o ci vuole. Quello va ben sapere di queste cose con i vari collegamenti tecnici. E da quest'anno la rete offre anche un servizio di hosting per le scuole, e sono parecchie, che vorrebbero usare la Moscú, ma non hanno il personale o le capacità, le competenze insomma, le tecniche per gestire l'installazione o anche semplicemente vogliono togliersi il pensiero degli aggiornamenti e patch eh, che vengono rilasciate regolarmente sul prodotto con le principale. Mm. La cosa funziona molto semplice, è molto semplice. Per chi vuole eh, aderire all'hosting semplicemente bisogna aderire alla rete con una quota minima siamo proprio. Siamo a una quota di 250 euro anno per aderire alla rete con il servizio hosting. E lì si ha il registro completo, con sempre aggiornato, tutta l'assistenza tecnica che serve e ovviamente tutti i dati di backup, perché il concetto fondamentale è che ogni istituto resta padrone del, in ogni momento dei propri dati, che non è cosa di poco, da quello che oggi. E questo è il servizio di hosting. Abbiamo attivato adesso anche un canale video dove ci sono dei tutorial che riguardano il registro, questo sempre per gli istituti che fanno parte della rete. E abbiamo attivato una piattaforma di formazione su cui costruiremo dei corsi all'interno, questo per quel che riguarda la parte di supporto di, di, di, del registro. E la storia di Larm School, il 2013 sull'onda dell della problematica di materializzazione insomma, praticamente tutte le scuole della provincia di Verona si sono riunite in ASFTI e hanno aderito a questa Rete dopo eh, le cose sono un po', eh, si sono un po' rimodulate attualmente abbiamo 27 scuole e istituti eh, all'interno della Rete c'è stata un'ulteriore evoluzione in, in questi tre anni la Rete ha passato i confini della provincia e nella prossima assemblea il comitato che ha statuto ora la rete è semplicemente la rete tra le scuole non più di Verona, abbiamo istituti qualche istituto da, da regione d'Italia, da Trentino anche da Albania che aderiscono proprio per avere servizio di hosti abbiamo cominciato in modo molto strano se vogliamo, cioè, ci siamo riuniti e l'urgenza era quella di avere un registro per primarie e, e medie lo so che oggi è avere un registro elettronico in classe è una normalità commerciale, libero, quello che è insomma. ma 3-4 anni fa il registro per le primarie era non esisteva insomma e per le medie c'era qualcosina ma era proprio qualcosina e allora una delle priorità di quanto rete è stata questa allora ho sottoscritto ho cominciato a dare la rete e ho convinto che ci fosse chissà quale roba in giro e invece non c'era praticamente nulla se non questo progetto di Pietro Tamburano che è l'anima, proprio il codice di Love School <coughs> e, e un altro paio di appozzi di registri che però non si capiva bene se fossero liberi o meno allora ho scritto a Pietro e, che ascoltami, io so che voi avete fatto questa cosa, ti piacerebbe in sostanza sviluppare questo appozio di registro, renderlo libero e distribuibile con la rete de, de Marti, R, ecco, del progetto e abbiamo cominciato a Bieto, sta a San Giovanni Rotondo. Questo registro è partito come un progetto di quinta informatica, ovviamente nel momento in cui è diventato il progetto della rete gli insegnanti, i docenti, i programmatori hanno preso in mano le cose, ma c'erano ci più studenti. E gli studenti devo dire fanno un po' debugging e un po' test per quel che riguarda la sicurezza, soprattutto nelle superiori sembra che lo sport più che è tornato oggi sia quello di evocare i vari registri, rimodulare le assenze, i ritardi e tutto il resto. Tanto è vero che adesso stiamo progettando un sistema di, di controllo molto più raffinati. Non, non sono più nemmeno sufficienti le password, per nemmeno l'HTTPS, eccetera. Anche perché, devo dire, e qua ci tiriamo un po' tutte le orecchie, però. il problema principale è il docente che per favore mi inserisci questi dati, dopo questa è la password, oppure ho la LIM e comincio a digitare io uso le password in chiaro lì, perché il mio pc funziona o il wifi non va, allora mi connetto con della Lima e cose di questo genere qua. Da una è infinita. Queste sono le superiori, ma per le superiori c'è gente che va già con l'iPhone o lo smartphone, comunque si si ne fare le trasmissioni docenti. E comunque non abbiamo mai perso dati, i buchi sono stati individuati molto molto presto e non sono stati problemi problemi di sicurezza. Lì ecco, è sempre stato un problema di. Digito con lo studente che mi guarda da passare da dietro, insomma. Quindi non c'è chiave di sicurezza che possa funzionare. Ma... però riprendiamo un attimo la storia. Abbiamo lavorato l'estate eh, del 2013 per fornire la prima passione usabile in settembre, ci siamo eh, riusciti, devo dire che a Verona c'era anche un po' di concorrenza perché era un periodo in cui andava di moda, per forse programmare i registri elettronici, ne sono spuntati tre a Verona e tutti in un incredibile e, e quindi anche questa sorta di concorrenza ci ha un po' stimolati. A settembre siamo riusciti a rilasciare la prima versione usabile, il mio istituto lo usiamo dal 2013, tutto. via via ci sono stati aggiornamenti c'è stata l'aggiunta di diversi moduli, adesso il registro dopo tre anni è, è praticamente completo e le cose in cui stiamo lavorando adesso sono modulo per gli stato in piazza media e rilascio aggiorno. Eh, sempre dopo maggio-giugno dovrebbe essere rilasciata la funzionalità per l'interfaccia automatica con i CD, quindi il carico dei dati che, eh, sia da CD verso il registro, che da registro verso il CD, punti, bassi, anagrafiche, tutto quello che normalmente si fa. Quando il Ministero chiuderà la sperimentazione per la certificazione delle competenze faremo anche quella e un'altra linea di sviluppo in programma adesso è la gestione del PDP interno al registro. Adesso il registro ha già un modulo molto articolato e completo per gestire il sostegno, molto articolato e anche complesso, cioè, il registro è assolutamente intuitivo eh, per quel che riguarda la gestione quotidiana delle, delle cose. E io dico sempre che non servirebbe nemmeno formazione per questo. Appena andiamo sulle funzioni avanzate invece è molto molto ricco e lì, insomma il in grado di complessità. La gestione del è automatica da parte del registro e quindi del delle programmazioni curricolari e delle valutazioni collegate alle programmazioni curriculari sono funzioni avanzate, molto avanzate. Insomma. e Dopo abbiamo tutti i moduli per la distribuzione delle circolari interne, per la valutazione dei colloqui genitori-docenti, perché molto altro lavoro, c'è tanta roba che faccio fatica per finire a ricordare un certo ho due numeri per quel che riguarda la rete adesso abbiamo per esempio dall'ultima versione che è disponibile sul sito dal dicembre del 2015 abbiamo avuto circa 2000, 1250 download e c'è stato anche certo il download, non vuol dire che ci siano 1200 registri installati ma comunque è un dato indicativo è solo nel registro dell'hosting partito a ottobre praticamente abbiamo 21 registi adesso siamo installati e molti di più ce ne sono nella provincia di Verona, a parte della mia scuola che abbiamo assoluto messo nell'hosting, altri in, la maggior parte viene da tutta Italia. Abbiamo installazioni in tutta Italia, per quello sì, faccio fatica a ricordarle perché ormai spuntano come Fundavier, abbiamo da Puglia, la Sicilia, la Sardegna. Torino, nel Lazio, cioè ce ne sono un po' dappertutto. E la forza di questo registro è che appena una persona è un po' competente per quel che riguarda il codice, può personalizzarlo, come meglio crede. Eh, in realtà non ho notizie di grandi personalizzazioni e mi fa piacere questo, non perché sia geloso del lavoro, ma perché significa che il lavoro. È fatto, è completo, non ha bisogno di. Ci sono delle personalizzazioni per quel che riguarda, per esempio, la stampa delle schede, che ha il suo documento specifico, eccetera. L'ultima cosa importante a cui tengo è la possibilità di esportare i dati, qualsiasi tipo di dato, in formato CSV. Che permette di comunicare con qualsiasi tipo di software, in sostanza. E quindi, non esiste Non c'è nulla di chiuso dentro questo registro. I database sono completamente esportabili sia da, dalle funzionalità del database che da, dall'interno del registro in formato SQL, che è il formato in cui si gestiscono i dati sul database, insomma, Ma, eh, gli stessi dati sono esportabili anche in CSV, il che ci permette di fare dei backup regolari, ci permette di trattare questi dati con grande facilità eh, con fogli di calcolo, con, con software di trattamento testi, se abbiamo i nostri modelli di schede, se abbiamo insomma, le nostre circolari, eccetera. Ecco, e l'ultima cosa... la filosofia che sta sotto quando noi abbiamo iniziato ad essere sinceri, nella rete non c'era il fuoco sacro per il software libero c'era anche quello perché erano appoggiati a un bug e tutti operavano con software libero eccetera ma l'obiettivo principale era quello di rendere autonoma la scuola autonoma da cosa? Beh, adesso io mi piacerei molto bene secondo me la scuola è stata un po' il far west, la miniera dove negli ultimi decenni tutti sono arrivati si sono fiordati per guadagni a destra e sinistra a esperti, a case edifici scusate se qua qualcuno lavora magari a software e a per cui è stato un modo per guadagnare le gambe invece cioè, si voleva proprio dire la scuola ha tutte le potenzialità per farcela da sola e che non vuol dire vogliamo lasciare senza lavoro la gente che ci lavora attorno O vuol dire semplicemente che non vogliamo essere mercato di nessuno questo per il registro elettronico ma per tante altre cose si potrebbe parlare, uno dei progetti che la rete adesso comincia a pensare è quello dei libri anche qua se volessimo cominciare a discutere di case editrici e di come ci si rapporta con loro, di quello che ci propongono, fanno eccetera, la cosa sarebbe lunga e probabilmente anche a guarita è molto piena di passione. Insomma. Comunque lo spirito che ha animato la scuola all'inizio è stato questo e continua ad animarlo anche oggi. Cioè possiamo farcela tranquillamente, abbiamo tutte le competenze per farlo, non serve dovere o andare al traino, ma anche bene pagare degli esperti, il problema non è il lavoro, il problema è che siamo noi che sappiamo quello che serve e il registro magari ce lo costruiamo noi, infatti uno dei punti di forza di lab school che lo sento dire sempre, è guarda, è così intuitivo, veramente trovi le cose dove ti servono, quando ti servono, sai già dove cercarle, è per forza, perché l'hanno fatto degli insegnanti. Cioè non è che il programmatore è arrivato e abbiamo esposto le cose, tac tac tac tac, tac facciamo così, no, è stato il contrario, ecco. per dire, abbiamo passato un'estate intera con Pietro, lui è un informatico, lavora appunto in etica di informatica insegna in scuole superiori, lui per esempio di primaria, e di media ne sapeva ben poco e, e erano decine di mail al giorno in cui io continuavo guarda che serve questo guarda che serve quell'altro guarda che serve quest'altro guarda che alle primarie lavorano così fanno questo fanno quello, e lui da lì ha costruito il codice che serviva ecco. per cui è un registro nato dai docenti per i docenti per la scuola e se lo proverete devo accorgerete. io avrei chiuso